Allora eh, apriamo la seconda parte del pomeriggio dando la parola a Paolo Mauri, risorse open per la scuola. Eccomi, buonasera a tutti, buon pomeriggio. Eh, parto un po' dal discorso che è stato fatto adesso da, da Alberto e, e da Laura sul discorso della condivisione della conoscenza e della condivisione del, delle modalità di fare eh, perché è quello che che secondo me è la strada da percorrere per i docenti. Quello che vedete voi adesso è l'aspetto la, della UILDOS, UIL si chiama così, è un sistema operativo completo, pensato per la scuola e fatto da insegnanti, fatto non materialmente, ma con le idee, supportato da una lista, eh, una media e come quella di Porte Imprete sul web, eh, formata da insegnanti soprattutto, che con il loro contributo eh, danno consigli per eh, creare questo, questo prodotto. Eh, comincio parlando di me. Sì, si vede. Eh, intanto il programma che sto usando si chiama FreePlane, è un programma che serve per fare mappe mentali. Eh, quasi tutti i programmi che poi vi faccio, vi, vi nomino girano sotto qualsiasi sistema operativo quindi sia su Windows che su macOS che su Linux e io sono sempre stato un po' incuriosito dal, dal discorso del computer mi ricordo quando andavo a scuola, alle magistrali sono inizianti di scuola elementare quando andavo alle magistrali erano, erano arrivati i primi computer e andavo nascosto a, a, ad accendere per vedere com'era questo computer e, e, e mi è sempre piaciuto mettere un po' le mani, capire come funzionava, quali possibilità eh, davano questi, questi strumenti. E, e poi mi ha sempre affascinato il discorso del cooperative learning, questo lavorare insieme, questo condividere, il, le, arrivare a un risultato comune insieme, insieme. Quello che non so io lo sai tu, e ce lo diciamo e alla fine tutti e due abbiamo qualcosa in più. E, e qui c'è stato un buon incontro con, con, con la comunità di, di porte aperte sul web, perché ho trovato subito dentro in questo gruppo di insegnanti queste stesse cose um, di condivisione, quindi il fatto che ci sia una comunità di pratica e quindi l'apertura ai contributi di tutti, un forte spirito di condivisione, tutte cose che hanno detto giustamente prima e, e che continuano a esserci all'interno della lista. E poi il fatto che eh, utilizzino strumenti eh, open, strumenti con codice libero, quindi i vari CMS, Wordpress, Joomla, Drupal e Ploni principali. E, e gli strumenti che si usano per comunicare, che è la, la mailing list. E questo, mi ha, questo pasticciare con il computer e con questo modo di, di, di utilizzare questi strumenti mi ha fatto incontrare la comunità del software libero e mi ricordo ancora il primo giorno e in particolare eh, il programma OpenOffice non so se tutti lo conoscete il programma OpenOffice è una suite di, di Office completa quindi con un foglio di calcolo, un editor di testo un video di presentazioni, un database e in più ha un, uno strumento per, per il disegno che era libera, era, eh, avevo letto che, che era frutto del lavoro collettivo di tante persone, di tanti programmatori e questa cosa mi aveva affascinato ho detto, ciao, lo scarico, lo provo ho scaricato e provato e a un certo punto ho detto e, e perché? non usare solo quello? allora ho detto, boh, tiro via Office dal mio, dal mio computer e mi ricordo che quella volta lì prima di, di, di dire disinstalla e <ride> ho detto e dopo? riuscirò ancora a vedere i miei documenti e riuscirò ancora a lavorare Eh, sì, riesco a vedere i documenti riesco a lavorare, riesco a fare tutto si riesce a fare tutto e allora dico, ma scusami sono tranne le macro degli invalsi <ride> che gli continua ad arci con... Office Gli abbiamo chiesto, eh, non so se lo sapete, come lista qui abbiamo cercato di eh, sensibilizzare gli vansi perché ci dia delle macro eh, con, eh, nel anche nel formato LibreOffice. Poi, se uno vuole usare Office, è di farlo. Eh. E allora, il passo successivo che ho fatto è: caro, ma uso questo funziona. c'è che provo anche un sistema operativo completo, e allora c'è stato che completamente libero e allora c'è stato l'incontro con, con Linux il famoso pinguino penso che ne avete sentito parlare un po' tutti, no? E, e mi sono accorto che le cose funzionano cioè riuscivo a farle tranquillamente e allora ho cominciato a, a conoscere un po' di più a conoscere un po' di più, a informarmi un po' di più di quello che era il mondo del software libero, il mondo open, eccetera eccetera e sono venuto a conoscenza con questi due personaggi questo qui si chiama Richard Stallman è quello che ha fondato la Free Software Foundation in America, è un po' un, un, un talebano del software libero nel senso che secondo lui bisogna, bisogna essere ancora più di quello che si dice e, e poi c'è Linus Torvalds, che è stato il programmatore che ha inventato l'inizio di Linux, il famoso kernel che ha buttato in una lista e ha detto ho fatto questa roba qua, eh, vedete un po' se può funzionare e poi negli anni è diventato quello che, quello che è diventato grazie proprio al fatto che eh, l'ha messo in condivisione e ci hanno potuto lavorare in tanti ecco l'importanza della rete quindi cooperare, collaborare, condividere tutte cose che ci sono anche nella comunità di porte aperte e la cosa bella dei, eh, del software libero è che, che è personalizzabile, nel senso che se tu eh, hai un'esigenza particolare e con i, puoi venire a contatto con i programmatori e poi divide le tue esigenze e dirgli ma quell'aspetto lì non si può fare così, non si può fare cosa. Oppure se hai le conoscenze per, puoi anche metterti tu a modificarlo. Naturalmente se hai le conoscenze per, io non sono capace però si può intervenire in prima, in, in prima persona, per far questo ci sono degli strumenti per condividere, quindi il wiki, il wiki è, è tutti eh. cos'è, no? Wikipedia è quella eh, piattaforma enciclopedica, la cosa fondamentale del wiki è che è in rete e chiunque, a seconda di come gestisce i permessi, chiunque può modificare i contenuti in maniera molto veloce, basta cliccare sul tasto modifica e, e tu puoi accedere e puoi cambiare i contenuti, come il wiki di porte aperte su Web per esempio. No? E poi le mening list eh, e quindi la possibilità di interagire con tante persone eh, in maniera molto, molto veloce, molto pratica rispettosa anche della privacy perché non sono obbligato a vedere gli indirizzi di tutti quanti, ma con la sicurezza che tutte le persone che sono iscritte possano eh, conoscere quello che viene detto, non perdere i pezzi e continuare. E il pad, pad è uno strumento sempre online che permette invece la scrittura sincrona. Se voi fate in un motore di ricerca ci scrivete eh, pad online, per esempio trovate un po' di, un po di risorse. E poi eh, questo mondo del software libero mi ha fatto incontrare un sacco di persone, perché quando tu partecipi alla lista è la persona che scrive e quindi cominci a conoscere le persone. È veramente un incontro di persone, per esempio nella lista Wild c'è eh, Matteo Ruffoni, c'è Pietro Pillone, Massimo Bosetti, eh, alcune persone che sono qui presenti sono iscritte anche loro alla lista Wild Altomino Facchetti, per esempio eh, Pier Michele Di Agostini se non ci fosse stata questa cosa non l'avrei mai incontrate attenzione però a non confondere la parola libero free in inglese con gratis perché non è mica sempre così cioè o meglio non è così eh, è vero che questi programmi sono eh, a disposizione in maniera libera e anche, anche gratuita eh, però eh, ci vuole tempo ci vuole, quindi uno deve investire del tempo per imparare le cose deve, se vuole può anche investire denaro nello sviluppo, perché questi programmi funzionano se ci sono le risorse per fare e evolvono, se ci sono le risorse per, per, per andare avanti, ecco che allora si ribalta il, il, il discorso non sono più io che compro un programma a cui mi devo adattare, ma eh, sono io che sovvenziono un gruppo, un team, un programmatore perché adatti un programma a me